allora, ehm, non mancava cosp che Cospace all'appello allora, per Cospace però il problema è leggermente più complicato perché occorre passare da Blender per poter trasformare il nostro oggetto che è scaricato da Sketchfab è un GLB di solito, dobbiamo trasformarlo in un FBX ad esempio che viene supportato da Cospace Cospace non supporta il formato GLB quindi sono entrato dentro Blender ho tirato giù il GLB che avevamo preso da Sketchfab e tra l'altro già si capisce perché prima avevamo avuto dei problemi nel senso che quando eh, lo importavamo in Spatial in Mozilla Hubs e gli altri compriva sempre un pochino oh, chissà dove in realtà dovete fare i vostri modelli quando siete in Blender che abbiano il centro laggiù eh, oppure magari è proprio Sketchfab che fa questo, questo tipo di, di, di elaborazione strana però suppongo che in realtà sia, sia stato in origine spostato no? e, quando ce l'avete in eh, Blender dovete in qualche modo selezionare Sketchfab Model e poi dite... Eh, Select hierarchy in modo tale da averlo tutto selezionato e poi fate fine export e gli dite di, di esportarlo ad esempio come FBX. Come FBX, fate poi attenzione che quando lo esportate come FBX dovete esportare soltanto i Selected Objects. Il Path Mode tipicamente FBX deve essere copy e questo anche. Il Path Mode è quindi praticamente. Eh, copiate le texture praticamente e, e, e le embeddate in tale che sia tutto autocontenuto Select objects soltanto quello che volete e a questo punto potete esportarla come boschetto chiamarlo boschetto1.fbx mm? eh, facendo in questo modo siete sicuri di avere praticamente un um, ehm, sotto, messo sotto documents quindi abbiamo date modified, abbiamo poschetto 1, vedete che è leggermente più piccolo dell'altro che avevo esportato prima. Quindi siamo un pochino più grossi perché il formato FBX non è ottimizzato come il GLB, ma è questo, è la parte sostanzialmente più difficile. Però se partite da Blender è più facile perché potete esportare direttamente nel formato FBX. A questo punto andate praticamente nel Cospace che avete, eh, ci avete varie possibilità, eh, mandate nei cospaces, create un cospaces con empty eh, scene, una scena vuota. In questa scena vuota vedete che assomiglia a quella che abbiamo visto in Spatial o in Mozilla Hubs o in FrameVR e qui abbiamo la possibilità di fare eh, l'upload di un uh, nostro oggetto, in particolar, in particolar modo di un 3D Models. Facciamo upload e qui gli mettiamo documents e gli mettiamo il boschetto 1 fbx ed essendo poli probabilmente ce la fa a tirarlo su in fretta successfully uploaded perché è velocissimo got it, ce l'abbiamo, il boschetto 1 lo possiamo prendere e lo mettiamo nella nostra scena e vedete qui abbiamo il problema grosso che abbiamo visto l'altra volta e cioè che eh, compare non dove siamo noi ma sopra perché era messo male ma comunque poco male lo um, eh, modifichiamo le, le, le, sempre con, questo, uh, con queste cose, frecce praticamente lo tocchiamo, lo spostiamo lo mettiamo in modo tale che il nostro mino compaia in un posto che abbia un senso hm? e eventualmente lo mettiamo un filo. tanto più basso di così non si può perché non si può lo mino però, possiamo mettere un filo più alto ecco e a questo punto in realtà è già pronta la cosa possiamo eh, salvare il nostro progettino e beh, soprattutto possiamo um, fare il play per vedere come funziona quindi a questo punto se sapete come fare un progetto Cospace co questo qui è già un progetto Cospace um, niente, fate semplicemente il play di questo oggetto qua e quindi vedete che entro dentro e sono già dentro e quindi con W posso entrare e posso fare esattamente quello che facevo con tutti gli altri ehm, sistemi ecco quello che forse a prima vista sembra la luce forse bisognerà raggiungere delle luci nella scena però fondamentalmente noi ci siamo quindi questa cosa qua se vogliamo poi condividere con qualcun altro Adesso praticamente sono... Oh, faccio la un undo di questo spostamento, ok. Eh, fate lo share di questo. Eh, allora, non è condiviso, quindi facciamo lo share. Facciamo share unlisted in modo tale da name, facciamo un boschetto. C'è mm, descrizione, quello che vogliamo, share unlisted. E quindi abbiamo, vedete, il boschetto fatto da Claudio Pachiega, che sono io e quando lo condividete vedete che c'è questa sequenza F -U -P G -W -U, che credo che lo faccia vedere anche così vedete? F U -P G -W -U, fate copia copia il clipboard facciamo CTRL SHIFT N andiamo come al solito in, ehm, in questo quindi andiamo in questo caso non sono collegato con il nome utente quindi sono un anonimo faccio play e vedete che riesco praticamente eh, a navigare a fare, eh, e a interagire con questo, uh, con la mia ambientazione 3D. Eh, L'unico problemuccio di, di, eh, di eh, Cospace è che qui, eh, se entro, entro da solo, non ho l'interattività con le altre persone. Mentre invece con Mozilla Hubs, Space, Spatial, o, Frame VR questa interattività è garantita e quindi possono anche condividerla. Più persone, direi che è tutto. Anche con CoSpace, fatemi sapere se ci sono dei problemi particolari. Va bene. Buongiorno.